Non riesco a smettere. Mm. Basta Diana, basta! No, no, no. Prendiamo una banana, togliamo la buccia e la tagliamo a fettine, non troppo fini, quindi di almeno un centimetro e mezzo. Poi prendiamo uno stampo da 18 centimetri di diametro, unto e infarinato e sulla base andiamo a spolverare dello zucchero. E ora vado a distribuire anche le fette di banana sulla base. Mmm, questa ricetta deve essere interessante, già lo vedo. Sei curioso? Assolutamente <ride> Secondo sì. Secondo me non te lo aspetti. Ah sì? No, non ti aspetti ciò mm. che sarà poi alla fine questa ricetta. <ride> ora taglio anche una seconda banana, stesso spessore. Eh sì, anche perché dobbiamo Circa. continuare a finire La base. La base. La base è pronta, quindi adesso la mettiamo da parte. Ora nella ciotola metto un uovo, aggiungo anche 40 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Le uova sono diventate belle chiare e spumose e quindi ora aggiungo anche 50 g di olio di semi di girasole, mentre continuo a montare. Ora aggiungo anche 100 g di bevanda vegetale, potete usare quella che preferite, di mandorle o di soia. Passiamo agli ingredienti secchi. Qui ho 60 g di farina di mandorle. E ora aggiungo 60 g di farina del grano saraceno. Ed ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora aggiungo anche 6 grammi di lievito in polvere per dolci. E ora indovinate un po', papparabà! cosa aggiungiamo? Le tue preferite, le gocce di cioccolato fondente. Ora, quante ne mettiamo? Qui ho aggiunto 30 grammi. Ora riprendiamo la base fatta prima con le banane e andiamo a versare sopra il nostro impasto. Mamma mia, deve essere una goduria Diana. Mmm, davvero incredibile. Poi solitamente le banane nei dolci danno un sapore che è vero? È il top veramente. Banane e cioccolato, poi uh. pronti per infornare la torta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti. Io sono pronta, vado ragazzi mentre aspettiamo la nostra torta l'aiuto più grande che potete darci è lasciare un mi piace a questo video e condividerlo con tutti i vostri amici così più persone potranno fare questa meravigliosa ricetta inoltre ci trovate anche su Instagram ci chiamiamo Diana e Alessio mi raccomando seguiteci anche lì perché pubblichiamo cose molto interessanti vi aspettiamo anche lì e ora siamo pronti per vedere finalmente come è venuta questa meravigliosa torta vi dico già che c'è un profumino buonissimo in casa quindi andiamo subito a rovesciarla. Io ho messo un piatto sopra, oh. andiamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Eccola qua. Ma non è finita wow. qua, vero Diana? No, non è finita qua. Ora sopra vado a spennellare del miele. Questa bella, torta, eh? cosa, cosa non deve essere questa torta? Banana e cioccolato, ragazzi, avrà un sapore incredibile. Incredibile! Dai, dai, adesso la assaggiamo. Taglio una bella fetta per me, questa volta. Eh, tra l'altro. Ma in realtà tutte le volte la taglio per me. Vediamo un po' com'è venuta, ragazzi. Oh, mio Dio, ragazzi, uh, deve essere incredibile oh. questa cosa qua. Uno strato di banana guardate e uno qua, strato ma, di panni spagna. Di più, guardate. Ma quanto è golosa questa torta? Scrivetecelo qui sotto, siamo curiosi di sapere se la farete. Guarda, guarda, guarda che bella. Guardiamo all'interno. Guardate che bella, stupenda. Pronto? Vai. mmm, È soffice, è intensa, si scioglie in bocca. In poche parole dovete farla.